Grazie. Yeah. Gracias. Gracias. ma la pianta ha bisogno di raccogliere il, il peso del, della pianta che si muove. Invece queste sono delle, delle fasce mobili che sono legate come una, una sorta di alterna a questi micropari, sì, sono appoggiate a quelle... Che oscillazioni, in modo che la pianta riesca a seguire l'oscillazione. La pianta a distanza di due